Vuoi dormire qui? Ci devi pagare, hai capito? Ehi, hey, lascialo stare! Non hai ancora capito come hai fatto? Posso spiegarti ogni cosa. Nel corso della storia vi sono stati guerrieri, chiamati cavalieri. Io credo che Atena possa salvare il mondo. Ma quando Atena è in pericolo, ecco che sorgono anche i cavalieri. Questo è il tuo destino. Ordine di Pegasus! Dobbiamo attaccare insieme! Hai dovuto ucciderti prima, Pegasus. Se moriamo, moriremo insieme.